Thank you. Siamo con Vladimiro, un artista scultore del legno e raccontaci di te, da dove ti deriva questa passione? Eh, ho cominciato fin da piccolino con il temperino, sui legni, sui bastoni, così, eh, mm. anche con mio papà. Poi una decina d'anni mm. fa, un po' avvicinandomi a un certo tipo di spiritualità, ho trovato nel midollo del legno, che viene chiamato anche Anima, eh, proprio. Eh, l'arte, insomma, l'arte attraverso la spiritualità, per cui cioè, ogni volta che io scavo, più mi avvicino al centro del legno, alla sua anima, più mi avvicino anche al mio Dio. E quindi per te intagliare il legno vuol dire tirare fuori l'anima? Sì, eh sì, più o meno è così, è un po' più profondo, nel senso che ogni volta che io metto le mani alle mie sgorbie, ai miei scalpelli, su un pezzo di legno entro in preghiera. E quindi ogni volta ogni, ogni colpo di sgorbia è un colpo di sgorbia anche dentro di me. È una forma di preghiera di spiritualità. Sì. E da cosa ti viene la scelta di essere qui, al Polo Leonello, durante questi giorni dell'Opiano Lato? Io mi sono avvicinato alcuni anni fa ai movimento, ai tutti eh, poi sono anche catechista nel mio paese, e quindi porto i ragazzi, tutti gli anni, e la Unity, come la fanno, la mia zona, quindi ho scelto di accettare di venire qua a per questo lavoro. Un progetto per il futuro? Es un desiderio? Eh, un desiderio per il futuro è vivere di questo, insomma. Io, sì, sì. il in pellegrinaggio che ho fatto un poco tempo fa a giugori e l'unica preghiera che ho chiesto nella mia vita per me è di poter scolpire solo eh, figure sacre, come, astratte, comunque classiche, però. Sì, sacre di poter anche vivere vivere questo e nello stesso tempo mandare un messaggio a chi, a chi guarda. Insomma. Quindi l'arte è un di spiritualità. Sì, sì, decisamente. E, e passione anche. E passione, anche, certo. Passione anche per gli altri, no? E passione anche per gli altri. Perché, cioè, io sostanzialmente essendo pur timido però facendo questa cosa in mezzo alla gente non ho nessun problema perché se trasmetto un messaggio d'amore io sono pieno di gioia quindi grazie. va bene così grazie veramente.